Vedete là sotto che c'è una cesta e c'è anche un command block. È perché tecnicamente ci dovrebbe trasportare su questo pianeta dove c'è Orange. Perché praticamente facciamo di pianeta in pianeta e sono tipo dei livelli. Adesso dobbiamo scendere e andare al prossimo livello. Però qua c'è una cassa per permetterci di fare altro. Che purtroppo vedo che non è una spada. Il che ci sarebbe stato molto utile. Però aiaiaiaiai ai ai ai, fa molto male lui eh. Fa molto male. Dico guarda per fortuna allora per fortuna aveva solo tre cuori. Però noi dobbiamo muoverci, sapete perché? Perché sto qua adesso rispauna, perché sti qua rispawnano sempre da me Questo è il problemino mio Però sapete cosa posso fare? Yeh, olè E direi di prendermi un po' di pietra Così almeno posso, nel caso mi serva, la utilizzerò ovviamente Adesso cerchiamo un attimo, eccolo qua Il signor common block Ehm, ho paura di premere Effettivamente Chissà cosa potrebbe succedere Eh, potrebbe succedere che Green mi toglie oh, Ehi, no, no, no, no, no Raga, ehi Santa Maria, no, no, no, no, no, no, Prima che respawni, prima che respawni. Ok, perfetto. Ho notato una piccola cosa. Purtroppo io non ho il cibo. Tuttavia, siamo in difficoltà peaceful, pacifica. Questo vuol dire che io non devo mangiare e recupero vita. E adesso andiamo all'ultimo pianeta, il più difficile tecnicamente. E già stavo morendo con questi qua. Ok, pronti? Via. Ok, qua sopra non c'è niente, vedo. E vedete gli altri, sono tutti quelli là Ci sta Vediamo un attimo cosa... Oh mio Dio, questo è un pianeta vuoto, cavo E eh no, però allora direi di scendere da questa parte Aha E raga, direi di utilizzare l'ascensore e scendere Non posso, non posso non posso, Perché non posso, perché non posso, perché non posso Non ho ancora vinto, quindi Ok, um, um, allora facciamo così, attiriamolo da una parte E poi dopo io prendo la cesta Perché vedo che io c'è una cesta Secondo me la cesta può aiutarmi effettivamente Via, via, via, via, via Buono, buono. Ai ai ai ai ai ai ai. Via via hey. via uh, via via raga, paurosissimo. Mannaggia a te, brutto schifoso. Ma che cavolo? Mi sa che non si toglie il blocco, uh, praticamente il blocco uh, perché io non posso scendere raga, se vedete, perché c'è un blocco qua e secondo me non si toglie fin quando io non uccido sto qua e, e quindi non ho vinto fin quando non ho ucciso, però Ucciso, infatti si è tolto Perfetto, addio, ciao Ho finito, Scrivetemi nei commenti se volete vedere altri Di questi video con i pianeti volanti e i livelli Iscrivetevi al canale Lasciate like e ci vediamo al prossimo Video, ciao ah.